E c***o hai da guardare, vuoi la foto? Stai attento, perché un giorno incontrerai quello del formaggio. Quello del formaggio è iscritto al canale, fatelo amico. Iscriviti anche tu. Token mia Laertes! Tu sei riuscito a capire una parola di quello che ha detto. Token? Tocca Toccami. Mia? Mia? Laertes? Il vertice, forse? Cosa vuol dire? Tocchemia sta per non toccarmi e ertes, il vertice, quindi significa non mi toccare i capelli! Ah, e quindi è possibile utilizzarlo con efficacia sia che tu sia donna sia che tu sia uomo. Tocchemia la ertes che ho appena l'idea fa la pettinatrice, eh? La pettinatrice è la parrucchiera, ovviamente. Tu che mia che ho di del barbiere. Questo potaverbe è stato suggerito dall'attentissimo Bepi. Non è che si usi qui dalle nostre parti, ma in Val Trompia mi dicono di sì. E siccome il nostro Bepi è un grande, ci ha mandato anche l'audio per farci sentire come avremmo dovuto pronunciare il potaverbe. Te lo faccio sentire. Tu che mia Quindi quando verrai qui a Brescia e in provincia a fare le vacanze, fidati, è bellissimo fai un po' attenzione quando ti parlano perché potresti sentire un po' taverbi Drea Fa, tu che gabinio l'arte sa che il ormai Che cosa? E non te pianta tu sa tu? Guarda tutti i video del canale e come ha fatto Beppi dacci qualche suggerimento per nuovi potaverbs qui sotto, nei commenti <ride> Stasera sembri pieno bestemmia Io? Perché? Drea <ride> Fa! Tu che cambierà te ha più ruo, è